buonasera seconda parte del secondo anno di lego harry potter eccoci qui siamo in infermeria con harry che è stato disintegrato dal bolide e poi è stato disintegrato ancora peggio da gilderall lock ed ora dobbiamo creare la pozione per poterlo risanare quindi siamo con ermione eh, perdonatemi se non sentite l'audio in questo momento del gioco ma si è buggato il gioco che novità direte voi no che novità si è buggato il gioco Vabbè, comunque si è buggato il gioco, quindi noi andremo a prendere questo personaggio che è Dobby e appena finirò questo livello, perché non posso uscire da questo livello, altrimenti mi si resetta tutto praticamente, mi si resetta l'intero livello, cosa che non voglio fare, e appena finirò questo livello riavvierò il gioco e ritornerà l'audio. Quindi tenete duro per poco tempo ancora, Madame Chips tra l'altro può prendere la mandragola tranquillamente e usarla, perché tanto ha eh, appunto i... Gli... Come si chiama? Ha ah, già i paraorecchie para in qualche modo, che sono quei cosi lì, quella, quella velo che ha in testa. E a questo punto usiamo la mandragola, vediamo un po', per rompere un po' di roba. Tipo qui. Ecco qua. Mi spiace che non sentiate l'audio in questo momento, ma davvero altrimenti avrei dovuto ricominciare tutto il livello. E non mi andava, perché siamo ancora nel livello precedente. Quando vi dicevo che era strano che non facessimo mago Autentico per così tanto è perché effettivamente ci mancava ancora metà del livello evidentemente quindi andiamo a fare un po' così ecco fatto distruggiamo un po' tutti i pezzi di vetro che troviamo in giro guardala guardala pezzi di vetro ma chips. O utilizzare incantesimi che gli studenti impareranno solo durante l'anno successivo esattamente quindi noi abbiamo fatto tutto questo Mo qui c'è un'altra roba di vetro no possiamo mettere via la mandragola vediamo un po' dove va un vaso da qualche parte? Eh? Davvero non c'è un vaso per la mandragola? Strano. Solitamente c'è sempre un vasetto in cui metterla. Vabbè, per adesso allora lasciamola qui e continuiamo ad usare. Avete tanto, tornerà al suo posto. Prendiamo l'ingrediente per la pozione, prima cosa, e buttiamolo dentro. Ole, no, i miei pezzi. Ok, uno d'oro l'ho preso comunque. Distruggiamo tutti questi pezzi qui che danno un botto di monete. E ci serviranno per poter arrivare al livello di mago autentico, insomma. Poi... Oh, cos'è questo? Ok. Qua posso usare bombarda, vero? E posso distruggere quella roba lì, giusto? Questo, questo coso qui non posso, strano. Però posso andare a prendere... Quelle cose lì, di sopra, perfetto. Non posso usare Wingardium Leviosa, vero? Aia, cos'è questo? Non posso... No, in teoria posso usare Wingardium Leviosa, eh, appunto, per accendere quelle lampade di sopra. Ecco qui. E anche questa. Perfetto. Poi, posso far volare questo tipo? Non si sa bene per quale motivo. Ah, ecco, vedi? Perché va sotto delle cose importanti. Ecco qua. E tu cosa mi fai? Perfetto, grandissimo! E andiamo da questa parte. Però prima torniamo di qui e finiamo quello che c'è da fare qui. Ecco, vedete altre robe da distruggere? Abbiamo questa testa di scheletro da mettere qui sopra. Ecco qui. Lo scheletro balla. E cosa fa? Lo fa guarire. Va bene. Dai, forza. Bravo. Ok, l'ha distrutto poi, perfetto. Altro ingrediente per la pozione? Eh? Sì, bene così. Ok, ho perso anche tutti i soldini, però peccato. Abbiamo anche quello da accendere: perfetto. Poi qui ha altra roba da distruggere. Guarda qua quanti, quanti bei soldi. Altri soldi qui. Sicuramente un'altra cosa da accendere. Il letto da sistemare: bene. E grazie a questo letto sistemato possiamo prendere anche quello Questo l'abbiamo già fatto Sì, l'abbiamo già tirato su Però possiamo accendere questa lampada Perfetto Allora, continuiamo, continuiamo Ok, altra roba da distruggire lì eh, anche quello Non si può prendere quel pezzo lì, peccato Tac Ok, preso Io posso fare questo Oh ma davvero? Un 10.000 qui sopra? 10.000 ci serve un botto, eh? 10.000 top per arrivare a mago autentico. Andiamo a creare anche questo fiore, a tirare su questi fiori. Ecco fatto. Allora c'è un altro anche di qua, giusto? Sì. Perfetto. Dai, siamo vicinissimi a mago autentico, ragazzi, vicinissimi. Allora, ci sono altri pezzi viola che non ho visto in giro qui questa lampada l'ho accesa. Questi presi. A questo punto direi che possiamo andare verso la prossima zona. Quindi da questa parte. Vediamo che cosa c'è da fare. Eh? Vasetti. E fatto. Poi. Qui abbiamo la scopa che usiamo per distruggere la ragnatela. Perfetto. Arriverà il ragno e noi lo colpiamo. Bene. E il ragno ce l'abbiamo. Ora però vediamo di prendere tutte le monete che ci servono per arrivare a Mago Autentico. Ne mancano davvero poche in realtà. Vediamo, eh. Qui solo un, un elfo un gnomo può farlo. Qui dietro non c'è nulla, strano. Aha, guarda qua quante monete. Ok, qua siamo arrivati a Mago Autentico. Non ancora? Ok, ok. Ora sì però. Eh, vedi, tac. Poi qui possiamo usare Ermione. Vediamo un po' di rifare questo piccolo rompicapo. Tac. Tac, tac, e tac. Vediamo cosa ci dà. Oh, ci dà qualcosa da poter usare come Wingardium Leviosa. Ecco fatto, una sedia a rotelle. Ok, strano. Va ah, bene, effettivamente siamo in infermeria. E questa per cosa la possiamo usare esattamente? Boh. Passando sopra i libri non succede niente, passando sulle bottiglie nemmeno. Boh, non so cosa serva. Questo lo vedremo eventualmente più avanti. E poi possiamo fare questo. Una volta saliti qui sopra, colpire la. Ecco fatto, la panchina. Per poter prendere quel pezzo. A questo punto entriamo qui. E lasciamo giù un ragnetto. Ole. Purtroppo l'audio non ritorna nemmeno nei filmati. Ma fortunatamente i giochi Lego, o almeno questo gioco Lego, non ha dialoghi. Quindi non è una cosa. proprio bruttissimo il fatto che non ci siano che non ci sia l'audio appena comunque finisce questo livello esco dal gioco e ci rientro così da riavere l'audio eh? altrimenti qui è un casino intanto Colin Canon è stato portato in infermeria è stato pietrificato anche lui ed ora devono andare al club dei duellanti di Royal Lock, livello completato nel frattempo gioco libero sbloccato abbiamo sbloccato Dobby Tema della casa, quanti ne abbiamo? Due, perfetto. Mago autentico, 100%. Sappiamo già. Continua storia. Eccoci qui. Perfetto. Ora io esco e rientro dal gioco. E rieccoci qui. Oh, finalmente riabbiamo l'audio nel gioco. Ok. E possiamo quindi andare Ma quello studente ancora là appeso Ma scusa Ma noi l'avevamo già salvato tra l'altro eh. Ti avevamo già salvato te Stupido Eh grazie Vabbè Allora Club dei duellanti Dobbiamo andare da questa parte Evidentemente dobbiamo andare appunto Ad imparare un nuovo incantesimo O a fare il culo a qualche serpe verde Perché c'è un tizio di sopra? Cosa vuole questo esattamente? Devo aiutarti a buttarti giù? Oh? Evidentemente sì. <ride> Vabbè, ma poverino, ma scusa. Guardalo, guardalo, si è buggato. Guarda, non sa so più dove andare. Guardalo, guardalo. <ride> ma si è buggato, ragazzi. Sta fermo. Eh, facciamolo andare via, altrimenti qua è un casino. Eh, vediamo dove va. Scompare? Eh? È scomparso? Sì, è scomparso. Ok. Allora, qui però abbiamo l'incantesimo per liberarci di questo pixie. Ecco qui. Ecco fatto. E poi Vingardium Leviosa. Voilà. Tra l'altro durante il secondo anno dovremo anche imparare a usare la pozione polisucco, in teoria. Quindi tutte queste zone qui dovrebbero diventare fruibili. E abbiamo quindi Guild Royal Oxy. Questo è il club dei duellanti, evidentemente. Guardalo fiero come ci trova con le studentesse. Guardalo lì. In questo gioco Lego sono stati pure più bravi del solito. L'hanno dipinto comunque molto più bravo di quello che è nella realtà. Ok, Expelliarmus. Con B si fa una cavolata per adesso. Ok, se non si possono distruggere gli oggetti, Evidentemente con Expelliarmus. E Ron l'ha fatto. Ora tocca a Derry, giusto? Sì. Ah, ma guarda quanti pezzi blu. Ma mai così tanti pezzi blu? Poi me li prendo volentieri eh Evidentemente se non Se non li fai subito Ti danno un botto di monete qui Beh me li prendo le monete io molto volentieri Sinceramente Perché non dovrei prendermele Ecco qua E poi andiamo di expel di Arnus Per arrivare a 5 punti anche con Henry E... Tac Piton è comunque incazzato per scindere Come <ride> vedete lì Ok Abbiamo finito? Sì Ah adesso c'è il filmato del duello Tra loro due tra l'altro E <ride> mm. eh, vabbè È andata così ed ecco Harry Potter, mezzo buggato, mezzo glitchato a livello grafico, che combatte contro Malfoy. Ah, preso. Ok, è un combattimento evidentemente molto stupido. Però d'altronde eh, si fa quel che si può, no? Con i giochi Lego. Guardalo, guardalo. Va bene. Ma questa parte qua avrebbero potuto Tranquillamente risparmiarsela eh. Ok Expelliarmus sbloccato E abbiamo quindi un altro incantesimo Ne mancano solo 4, ho visto bene 3 E siamo già Siamo in realtà solo al secondo anno Ecco che evoca Il serpente Chissà cosa gli avrà detto tra l'altro <ride> Però anche non capisce una sega come al solito. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. E eh, mo pensano appunto che lui sia. Salazar Serpeverde. Cioè, che sia l'erede di Serpeverde, non Salazar. Ma tra l'altro hanno visto che c'era un'immagine di Salazar sulla scopa di Malfoy. What? Questa parte nei film e nei libri non credo ci fosse. Comunque abbiamo sbloccato Expelliarmus, quindi forse le cose rosse adesso possiamo colpirle con Expelliarmus. come magari queste. No, non credo che funzioni. Nope. Non so esattamente a cosa serve Expelliarmus, però noi ce l'abbiamo. L'importante è avercelo. Ok, seguiamo il Fantasmon. Il Fantasmino. Andiamo da questa parte. Ed ora tra l'altro Rari ha sbloccato magari la possibilità di parlare con i serpenti. Quindi il serpente che c'è vicino alla sala comune dei Griffon Possiamo effettivamente usarlo ora? Vediamo eh. Probabilmente sì perché stiamo andando lì. Guarda questo qui. Appunto. Premi B per parlare serpentese con i serpenti. Appunto. E ci ha dato qualcosa su cui usare vingardi moleviosa immagino sì. Allora, devi andare qui No, un altro pezzo mi serve Prima, questa è la testa, quindi no Immagino che questa sia la base Esatto Mettiti bene, grazie Poi il corpo Ok, e la testa Tra l'altro lì davanti c'è Malfoy Vai, andiamo Livello con Malfoy allora eh? Ok, iniziamo ad accendere Tutte le varie torce però non siamo all'interno di un livello, perché non c'è il mago autentico, eh. Però, comunque, accendiamo le torce. E prendiamo quello che c'è da prendere. Eccoci qui. Tutte le torce di questo lato le abbiamo accese. Ora colpiamo gli arazzi. Ecco, fatto. Stiamo per arrivare a un milione. Oddio, stiamo per arrivare. Ce ne manca ancora 100.000, eh. Però stiamo per arrivare a un milione. Possiamo prendere anche queste monetine qui. Altre monete da questa parte. E accendiamo. Ecco qua. Facciamo un po' di luce in questa sala serpe serpeverde che è un mortorio Ecco fatto. Voi quando uscirà Hogwarts Legacy in che casata giocherete? Ditemelo pure nei commenti. Allora possiamo poi colpire la panchina, sicuro, sì. E qui non sembra esserci nient'altro che possiamo fare per ora. Giusto? Non sembra molto... Non sembra che possiamo fare altro. Quindi andiamo qui. Salve. Non penso che ti lascino entrare, se non sei una serpe verde, no? A Tiger e Goyle, ok. Giustamente entrano perché sono dei serpe verde. E a viene l'idea, immagino, della polisucco. Quindi adesso la scopriremo, no? Scopriremo la polisucco. Andiamo. Torniamo giù. Sempre da questa parte. Eccoci qui. E dobbiamo andare, dobbiamo andare dove? Di qua, perfetto, andiamoci. Ah, tra l'altro c'era ancora una statua, un'armatura d'oro? Ah, ok, però questa non mi, fa, non mi fa nulla, vero? Forse con Expelliarmus fa qualcosa, vediamo. No, niente. Expelliarmus per adesso non serve a una sega. A parte rompere le balle agli studenti. O oh, alla Magranit. Guarda che infami gli studenti rispondono, eh. Rispondono al fuoco Ok, proseguiamo però eh, Di qua Da nope. questa parte allora Sì, la sala di pozioni era lì sotto Esattamente, ecco qua Hermione Andiamo E' anche giustamente l'esempio. Esemplificativo. Ok. E ora dobbiamo prendere tutti gli ingredienti. Allora. Iniziamo a distruggere un po' di roba in giro. Eh? Iniziamo a fare un po' di ordine in realtà qui. Perché. C'è un po' troppa roba. Ecco fatto, distruggiamola. Così capiamo anche un po' cosa è possibile distruggere e cosa no. Tra l'altro li fanno un brindisi, i vari calici, ok. Poi andiamo qui dietro. Altra roba da distruggere, perfetto. Ah, con l'expelliarmus posso prendere di mira quante cose voglio, interessante. Diventa anche tutto molto più veloce allora. Oppa. Vediamo qui... Esattamente Ecco fatto Poi qui uh -huh. E anche questi sono andati Dice qualcosa evidentemente Guarda quanta roba Un sacco di roba da distruggere qui eh Tantissima Molto spesso, tra l'altro, non la becca nemmeno. Ok, poi andiamo di vingarti leviosa. Vediamo cosa si può fare. Questa cosa l'avevamo già fatta, in realtà, nella prima volta che eravamo venuti qui. Però adesso possiamo anche uccidere il pixie. Crepa. Eh, perfetto. E dammi la mela. Primo ingrediente, ce l'abbiamo. Per la polisucco. Poi... Ecco qua, tiriamo via un altro po' di oggettini Prendiamoci un po' di monetine Qui abbiamo una moneta blu che non avevamo visto Grave Anche qui Importante prendersi queste monete blu Ok, poi andiamo a vedere cosa c'è da fare effettivamente qua Wingardium Leviosa qui, sì E anche questi, Wingardium Leviosa Ahà, uh -huh. un palloncino Ed è uno su cinque, ok Vabbè, allora noi nel frattempo andiamo a mettere questo ingrediente nella pozione E vediamo di trovare anche gli altri palloncini Tipo tu, giusto? Tu sei un palloncino, sì Perfetto Poi ce n'è uno qui dietro Come vedete qui Da prendere Però prima prendiamo le monetine che ci dà questo che ho fatto Vai Ah, non è un palloncino quello? Ce ne sarà un altro da qualche parte, no? Tu? Sì, tu sei un palloncino A me però anche questo Sembra un palloncino, anche questo qui dietro Magari è un po' difficile da evidenziare Però dovrebbe essere un palloncino Allora, ce n'è qualcun altro qui in giro? Vediamo, eh Qui c'è qualcosa Ah, possiamo rimettere in ordine Ok, questo Vediamo un po', altri palloncini in giro? Altre bottiglie appunto che diventano un palloncino? Strano che non ce ne siano, eh Ah, guarda qui dietro Una un po' nascosta Ok E ne manca una Vediamo di trovarla, eh, dai Bene cioè, tutto, però Per me è questa comunque È evidentemente questa a parte che qui abbiamo fatto una cosa che non avevamo fatto ancora Buono Altre monete Ah ecco fatto l Ingrediente Per la pozione L'ultimo ingrediente per la pozione Perfetto Justin Finch fletchley sbloccato Buono Poi però a me serve sapere Dov'è quella capilo di bottiglia Perché non la trovo? Non è che magari si sblocca dopo Dopo aver usato la pozione polisucco Anche se io continuo a dire che per me è questa Però che non la prende di mira Vabbè Vabbè Andiamo a berci la pozione E possiamo diventare Vediamo un po' Questo Justin Flashley, va bene Non me lo ricordo come personaggio lui sinceramente Pozione, po' di succo, sbloccato. Ottimo. Però dall'altra parte c'era anche una... un. Altro... Un altro. quadro, eh. Andiamo a prenderlo. Qui. Vai. Ah, vedi, c'era lui, c'era lui in mano. Eh, sapevo. Appunto, che si sarebbe sbloccata dopo. Giustamente, ce l'aveva lui in mano la bottiglia. Ed ora facciamo il 5 su 5. Così da concludere in bellezza anche questa parte. Dai, vediamo cosa mi dai come premio. Ok un gettone Un gettone da 10.000 tra l'altro Anzi parecchi punti Tantissimi punti Me li prendo tutti molto volentieri Possiamo uscire ora da qui eh, Possiamo magari uscire da qui dietro Sì perfetto A questo punto dove possiamo andare Fantasma mi dica Sopra No di qua Andiamoci andiamoci mm -hmm. Ora si ritorna nella sala comune dei serpeverde, immagino, no? Con la pozione succo. Siamo pronti. Oppure qui sopra? Aha! Ora vengono buoni questi ingredienti che noi abbiamo già fatto appunto nel primo anno. Che noi abbiamo già trovato durante il primo anno, eh. I video del primo anno. Vi consiglio di andarli a vedere se non li avete visti. Perché vi fa vedere appunto come risolvere tutta questa zona qui. Vedete che noi gli ingredienti li avevamo già pronti. E qui possiamo ottenere la pozione un di succo. Vai, bevila. Ecco qua. E diventiamo ancora Justin Finch Flanchley o quello che è. E immagino siamo serpe verde a questo punto. Perché quadri reagiscono a noi solamente se siamo della stessa casata, no? Ecco, infatti adesso ci apre questo posto, finalmente. Finalmente. Aha. Monetine. E possiamo salire. E eccoci qui. Preso. Accendiamo questa torcia. Perfetto. E possiamo entrare qui dentro. Ecco Tiger e Goyle. Questa è una zona completamente nuova tra l'altro. Ci sono delle cose rosse per terra Che non sono colpibili, credo No, appunto Qui però con Ernione possiamo leggere Giustamente Vediamo cosa ci dà questa libreria Vai Tac Ah, un po' di roba da Wingardium mi vi usare Vediamo, eh Un armadietto Ok con un personaggio Ermione Gatto? Beh giustamente, quale momento migliore se non questo per sbloccare Ermione Gatto? Poi abbiamo i vasi da tirar su. Perfetto. Poi tu ti faccio un bel Wingardium Leviosa. E ci ha tirato la paperella. Beh grazie. Perfetto. Non posso tirarteli nel... Nel coso? Beh, distruggiamo la paperella. Vabbè, volevo tirare quelli. Quegli shampoo. Quello già schiuma nel quadro, ma Non è possibile. ho oh, un. Uh, uno stura cessi, di nuovo. Hop, hop, hop. Cosa fa? Ah, sono da tirar su con sturacessi questi, eh? Beh, facciamolo allora, hop. prendilo prendilo. Brava. Ecco fatto, vabbè non ci dà molto eh Però magari come ricompensa ci dà qualcosa Uno stemma, un mattoncino Vediamo Non ci dà molto a livello di monete Ecco fatto Ok ci ha dato 10.000, non male Qui possiamo aprire tutti gli armadietti Magari colpendo anche questo di qui No, Non è possibile colpire quello Però abbiamo la scopettona Che ci dà altri soldi Quello lo possiamo colpire Ok, ha bagnato per terra, non si sa bene per quale motivo Ok, qui abbiamo Abbiamo aggiustato quella parte lì Continuiamo a colpire roba Ora però possiamo entrare qui dentro Va bene, non si sa bene di nuovo per quale motivo io possa fare questa cosa Ma dettagli Ok, siamo arrivati qui I pasticcini volanti, no? La famosa scena dei pasticcini volanti che loro si prendono e si mangiano proprio con gusto, no? Mmm, che buoni questi pasticcini al veleno! Appunto. Va bene? Se ne vanno un po' ballando la samba. Vediamo però prima di andare lì dentro se si riesce a prendere qualcosa qui sopra, eh? Okay, abbiamo un altro vasetto Che prendiamo molto volentieri Poi Wingardium leviosa lì sopra Spostati Volevo colpire quello Niente oh, Si incazzano tutti i corona Appena vengono colpiti Giustamente tra l'altro Qui non possiamo passare Ancora no Perfetto Allora andiamo da un'altra parte Riusciamo a salire lì sopra Non credo Che si riesca qui a salire Ci serve qualcosa ci serve qualcosa, insomma. Oh, Ah, ecco cosa serve distruggere i pozzi di. Serve a far questo. Ok. Assorbe l'acqua, assorbe le pozze d'acqua. E ci dà 1000 per ciascuno. Wow. Buono. Buonissimo. Buonissimo, anzi. E ora posso salire qui. Si gode ragazzi, si gode Cioè meglio di così Non si può davvero fare Ah si scivola da lì, ok Quindi devo saltare In un unico, in un unico salto Di sopra, no? Così Ci mm. mm. Si arriva lì sopra? No, ci scivola, il personaggio scivola sui lavandini Ok, strana questa cosa Ci riproveremo più avanti Intanto illuminiamo questa Ecco, fatto Andiamoci un po' di roba. Questo è... Cos'è? Un'altra un stanza, va bene. Qui però possiamo andarci crosta. Possiamo assolutamente mandare crosta. Prima però bisogna uccidere i pixi. Ecco, fatto. Ammazzali entrambi. Poi con Wingardium Leviosa metti a posto i pezzi. Tu vai lì. Magari un po' meglio, eh. Ecco. Tu vai lì. E tu vai. Poi ce la fai... Niente perde Oh bravo Ed ora crosta Vai Tac Cosa ha fatto Ah ci dà un botto di monete anche questo Così è random Beh io non mi lamento eh Guarda qua Un botto di monetine stiamo davvero per arrivare al milione con tutte le monetine che abbiamo preso oggi Davvero stiamo per arrivare al milione eh? Entriamo quindi nel bagno delle ragazze Ok, sì Loro fanno la pozione nel bagno delle ragazze, giustamente Allora, vediamo un po' Dobbiamo trovare gli ingredienti Questo non si può aprire Ringardium mm. Leviosa da qualche parte, assolutamente sì Ok, primo ingrediente preso o no? Questo è una roba che dovremmo mettere da qualche parte. Qui. Ok, poi possiamo fare così. Ok. E mo' questo è un ingrediente che ci serve. Ottimo, tac. Poi... Possiamo tirare sul water? No, dobbiamo far così. Ok, dobbiamo far così per, uh, per tirare sul water. Però dobbiamo starci sopra prima però. Come facciamo a salirci ora? Scusami. Ah, è a tempo, è a tempo. Va bene. Facciamo questa roba a tempo allora. Sì, però. St Vabbè. Guarda. Ole. Ok Non me l'aspettavo che un batter esplodesse <ride> Va bene Non me l'aspettavo proprio Però posso prendere questo e E okay, metterlo lì Il fiore cresce e ci darà un ingrediente immagino No, ci fa costruire qualcos'altro Ok Cosa manda via la puzza quel fiore mi, mi sa che sì, Cioè davvero manda via la puzza E possiamo quindi entrare Prenderci questo ingrediente E buttarlo qui dentro Ed infine Qui dietro non possiamo passare giusto? Um... Ah Ok non me l'aspettavo che facesse così per prendere l'ultimo ingrediente. Però l'abbiamo preso. Vai. Pozione puli succo preparata. E lei giustamente diventa una gatta. Tra l'altro sono bruttissimi i Harry così. Vabbè, eh Amen. Ok, siamo di nuovo nella sala comune di Serpe Verde. Questa volta, però, c'è il mago autentico. Quindi, vediamo di prendere tutte le monetine possibili. Per ottenere il livello di mago autentico. Ecco qui. Questo è un vero e proprio livello ora. Eh? Dobbiamo buttare i pesci in mare. Sì. Uno. Due. Ci sarà il terzo, sicuramente, qui da qualche parte. Eccolo qui. Vai. Macchino. 3 e cosa mi dai come ricompensa? Ok. Stemma del tasso rosso. Buono. Poi, TAC. TAC. Perfetto. Attiviamo anche questa e questa. Ok. Tutte le torce sono state accese ora. Poi, dici ci serve un bel Lumos. Qui non possiamo passare, mi sa Quindi andiamo di Lumos qui dentro Non possiamo prendere Quel forziere eh? Ah, col Wingardium Leviosa sì però Aspetta, eh. vai no? E cosa stiamo costruendo esattamente? Va bene Datemi questi un secondo Ecco fatto Altrimenti col cavolo che diventiamo Maghi autentici Poi tu cosa fai Va bene Va bene Allora Possiamo colpire poi questa Sì Perfetto vattene bravo Così facendo possiamo prendere Quella monetina lì Ottimo e anche di qui ce n'era un altro da prendersi, sì. Perfetto. Dobbiamo colpire il, il mostro qua. Ma con Expelliarmus magari. Eh? Mica con Expelliarmus l'abbiamo fatto parecchio male, eh. Via. Non muore. Dai. Bravo, preso. Ok, sento il rumore del Wingardium Leviosa, sì Cosa fai ora? Ti rivi l'acqua? La musichetta che va Spero non mi diano il copyright Hai fermato l'acqua, possiamo passare? Grande Grande armatura E tutti noi Ok, a questo punto si passa Salve Entriamo Ok, Malfoy ci ha fatto vedere come aprire la porta E poi ha usato Vingardium Leviosa sugli occhi del serpente E li ha messi sullo scheletro Non chiediamoci, robe da Malfoy allora, accendiamo tutte le varie lampade Già che è una missione Quindi uno su sei, due su sei Partiamo con calma, con questi spazi E esploriamo per bene eh. Questa non la possiamo utilizzare A meno che serva a expegliarmos Ma non credo, no Abbiamo solamente colpito quel povero tizio Allora tu cosa fai? Oddio abbiamo distrutto tutto Vabbè ah, tanto è la sala comune di verdi, ragazzi Cioè chi se ne frega Possiamo anche distruggere tutto senza problemi Sono i serpeverdi dopo tutto Allora 3 su 6 Cosa sta facendo lì? Ha, ha pulito il, il camino Ed ora con questo possiamo costruire un quadro immagino Vedendo i pezzi di, dalla cornice sì. Ottimo dammi il 1000 Top. Dammi anche questo 1000 ed ora salutiamola. O salutiamolo, anzi. Ah, abbiamo salvato lo studente in pericolo. A me sembra che l'avessimo messo ancora più in pericolo distruggendogli i bicchieri sopra i quali era. Però vabbè, dettagli. 4 su 6. Prendiamoci altre monete. Abbiamo fatto tutto? Ah no, è possibile colpire quello. Colpiscelo quindi. Ottimo. Piano piano stiamo riuscendo eh, ad arrivare al, al mago autentico Molto piano però Ok i, divani, i divanetti non sono colpibili Allora ok siamo qui dove c'era Malfoy prima Vediamo cosa si può fare qua eh. Okay, abbiamo tirato fuori un pesce Altra radio Hanno un gusto un po' del cavolo queste serpeverde si può dire eh. Ma non smetti di saltare sul divano tu. Vabbè. Solo questo va... Funziona? Sì. Ok. Andiamo ad accendere anche queste ultime due lampade. Eh, eccoci qui. E stemma. Quella non si può colpire. Tu sì però, giusto? Sì. Non c'è nient'altro qui da colpire, davvero? Ah, c'è il tavolo, ok Ma dove è andato? Oh, va bene, non, non mi faccio domande Colpiamo anche quest'altra roba Ok Vai, buttiamo il pesce nel, ma, Nello stagno E quello Fuori Ok, poi possiamo mettere gli occhietti qui Buono Bel campanello Malfoy <ride> Te lo concedo Allora avevano scambiato Quella faccia di Malfoy Sulla sua scopa per la faccia di Salazar Ok Immagino anche che il livello sia finito Quindi il mago autentico questa volta Non ce lo siamo presi Abbiamo fatto tutto il possibile Ma non è bastato Peccato peccato Intanto però abbiamo preso due stemmi della casa Mago autentico Non 100% Però siamo arrivati a un milione No, di pochissimo, di 2000. Sono quei due pezzi di ho lasciato sopra il lavandino su cui continuano a scivolare Sono quei due lì. Che forse non mi hanno fatto nemmeno arrivare a mago autentico Però Livello completato, Studente in pericolo Altri due mattoncini d'oro Continuiamo la storia allora Vediamo un po' cosa fanno adesso. Missione di Aragog, immagino. Perché ormai siamo arrivati a quel punto lì. Ci cioè ha fatto vedere i ragni per ben due volte. E cornione. E <ride> il basilisco l'attacca. Testamente lo vede tramite lo specchio. Quindi rimane pietrificata. Aveva in mano un lavandino rosa. Va bene. Quindi decidono di andare nel bagno Dato che hanno il lavandino rosa no? E quella Quella nave è quella che abbiamo Che abbiamo creato prima noi eh Dà ancora qualcosa? Ci regala qualcosina? Mi sa di no Vedete che sono quei pezzi lì Che rimangono lì? No forse no perché qui siamo Ancora fuori dal livello giusto? Qui siamo ancora fuori dal livello Però non riusciamo a prenderli quelli, è inutile Entriamo ora in questo livello Quella era Mirtilla Vediamo per la prima volta Mirtilla malcontenta Eh bravo Ron come al solito È Incazzatissima eh Comunque qui effettivamente sembra più grande rispetto a quello Ahia, yeah, ma sei stronza Ok Altra boss fight che si fa con il Wingardium Leviosa Bisogna semplicemente rispedirgli I pezzi addosso, no? Presa Qua tra l'altro abbiamo anche il mago autentico Quindi iniziamo a prendere un po' di roba in giro, eh Mentre lei si lancia addosso cose Facciamo un po' di cose qui Ok Eh, guarda, guarda i pezzetti dietro Ah, mi un orecchio. Ok, sono... Tanto non c'è tempo, no? Non c'è tempo limite. Quindi noi cerchiamo di ottenere più monete possibili. Tac. Tac. Per ottenere il mago autentico. Lei è lì che continua a lanciarci roba. Noi nel frattempo prendiamo un bel po' di monete alla faccia sua. Peccato che non sia nessuna missione. Eh, queste non sono missioni, peccato. Ok. E non c'è. Non, non c'è nessun oggetto che ha contato. Uh, ci sono anche qui i lavandini. Come nel boss fight con il troll. Sì sì guarda qua. Un botto di monete grazie ai lavandini. Ecco qua. Là tra l'altro c'è una moneta blu che non avevo visto Andiamo a prenderla subito Importantissime le monete blu per ottenere il mago autentico Vediamo se qui dietro ce ne sono altre Ma non sembra Ok a questo punto Facciamo la vera e propria boss fight Aia Sempre se non moriamo eh Dai tirami la roba Sì per adesso le boss fight sono tutte abbastanza bruttine Posso dirlo non sono nemmeno niente di che Si tratta solamente di trovare qual è l'incantesimo giusto E usarglielo E sempre se però compare il Il cerchio eh Il cerchio viola Non compare più il cerchio viola Il cerchio Grazie Perfetto Ok è lì dentro lei Ah no Le tira anche da qui Ok, pronti? Preso. E boom! Ah, non stare più vicino. Meglio però. Mortissima Tirami è meglio, va. Grazie. Presa. E si riparte. Ecco, Boss fight un po' così, questa. Vabbè, però. Se mi facessi la decenza di tirarmi giusti, no eh? Ecco qui. Perfetto! Crepa! Presa! Ok! E ci tira quindi il diario? Il diario di Tom? Ok Mirtilla non si è ancora innamorata evidentemente Ah, Entriamo giusto nei ricordi di, di Voldemort Il giorno in cui Mirtilla era morta E quello è Aragog Da piccolo ed ecco che siamo qui dentro Allora qui ovviamente sono un botto di monete blu Prendetele E possiamo giocare nei panni di Voldemort Ok Voldemort tra l'altro ti conosce Un botto di incantesimi Ok vediamo un po' cosa possiamo fare in questa zona eh. Abbiamo già le armature da distruggere Le armature devono essere distrutte tutte Guarda qua 2 su 6 Perfetto qui ci serve un Lumos E direi di usarlo subito Ecco qua il Lumos Perfetto Poi ho visto un Wingardium Leviosa da qualche parte Sì qui Ok E ci danno un armadio Entriamoci subito evidentemente servirà per una mandragola Quindi prendiamoci subito i paraorecchi E facciamoli prendere anche a Harry Così siamo a posto con tutte e due Poi Così ma questo qua usa bombarda Non usa un normale incantesimo È cattivissimo Ok c'è una pozione da preparare Ed ecco la mandragola Allora vediamo un po' di andare su e giù per questa zona E rompere tutti i vasi che troviamo Di vetro Dobbiamo chiedere ai pixie. Lì c'è una libreria, serve qualcuno che sappia leggere Ma mi sa che né Harry né eh, Voldemort sappiano leggere Quindi Nada Vediamo di andare a beccare gli altri posti Dove serve la mandragola E poi metterla nel suo vasetto eh. Guarda lì c'è il, il suo vaso Quello mi sa che è vetro Che deve essere distrutto No Niente Qui c'è del vetro però Stai calmo Harry per favore Sta buttando in giro tutto Ma davvero questo non è vetro? Forse devo prima distruggere quel coso di bianco magari Vediamo no No no oh, Va bene Ah forse qui di fianco Questo Sì ecco appunto Vai dentro ci serve una pozione di forza Quindi è la pozione che stiamo facendo Per aprire questa leva Allora Vediamo di fare le cose con Henry Che ha gli incantesimi Con cui mi trovo un po' meglio eh. Ok Accendiamo pure questo Perfetto E abbiamo un ingrediente Vai Primo è preso Poi. Poi Possiamo fare così Così Perfetto Altra torcia Bene così E l'armatura E qui però mi sa che non possiamo fare nient'altro per ora Se non uccidere i pixi Uno e due E uno e due Ok poi questi sono da montare qui sopra credo A costruire una sorta di ponte uno. Per poter passare, no? E due. Ok. La razza lì l'avevamo colpito? Sì. Mentre le panchine qui mi salino. Appunto. Prendiamoci i soldini. Perfetto. Ah, questo non l'abbiamo rotto con la mandragola, va bene. Intanto. Non è una missione, quindi possiamo anche non romperlo. Ora qui bisogna salire, no? Così perfetto. Questo cosa fa? Si riapre per sempre? Bene. Non male. Abbiamo bombardato qualcosa qui. E abbiamo preso un altro ingrediente. E ora allora manca l'ultimo, che immagino sia tutto in fondo l'altra parte. Però ora avendo queste pedane fisse non è difficile arrivarci. Qui abbiamo l'armatura, uno standard e un altro ingrediente. Ok, l'ingrediente invece era qui. Prendiamolo quindi. Prendiamoci questo geoggio blu. Prendiamoci delle altre monetine qui però non possiamo passare quindi vai. Pozione di forza bevila. Facciamola bere Harry Meglio non farle bere Una pozione di forza A volle morte. Che dite eh Vai tira questo oggetto Ok Bisogna quindi costruire un ponte eh? Wingardium Leviosa di nuovo Sì Ok Va bene così Poi tu Vai qui E Tu e continua a cambiare Ok Continua a cambiare obiettivo Ed era molto fastidiosa Poi Tu Ti monti Qui sopra Perfetto E tu ci stai Da quest'altra parte eh? Non proprio Però posso montarti Tipo così no? Sì Dovrebbe andare dai Dovrebbe andare comunque Ora possiamo salirci Però mi sa che serve La pozione ancora Quella di forza Vero quindi beviamola prima e poi andiamo su. Eccoci qua. Vai. Più veloci possibile. Oh. Ok. Proseguiamo da questa parte. Dai, però, Harry! Quanto fai cacare? Ribevila. Se è saltato e sei scontrato contro qualcosa che non ma non ho capito cosa fosse. Probabilmente un muro invisibile. Però, boh, perché non c'era letteralmente nulla. Quello che si è scontrato e poi è caduto giù come un sacco di patate. Ancora, vedete? Non salta. Ok, è strano. Avete sentito che ho fatto il... Ha! E non ha saltato, no? Quindi io il pulsante ovviamente l'ho premuto e sentite che fa... Ha, ha! Ecco. Lo sentite. Però... A quanto pare non salta Ah ok perché va contro la l'arazzo Va bene Quindi devo tenerlo un po' più distante Ecco fatto così va bene 5 su 6 E tiriamo la Eva. E eh, dove è andato il porco? Non si sa E su 6 però nel frattempo Perfetto Andiamo a vedere se il porco magari è andato da qualche parte di qua e ha lasciato delle monetine. Vediamo, eh. Nope, non sembra. Allora, proseguiamo in questo livello, in questo livello del ricordo di Voldemort. Molto strano. Ok, andiamo avanti. Diario di Tom Riddle. Sì, diciamo che in due... Giocando in co-op, queste fasi qui sono molto velocizzate. Cioè, ci impiegate letteralmente la metà del tempo. Mentre uno fa una cosa, voi fate un'altra. Vedete, ci sono quasi sempre due lati, per permettere ai due giocatori di divertirsi. Uno fa un lato, uno fa un altro. Ecco qua. Bene, continuiamo ad ottenere un botto di soldini Poi andiamo a colpire anche quelle cose lì Perfetto, un bel po' di monete Che non butto assolutamente via Poi, per adesso però nessun'altra missione eh. E Nessun altro oggetto contato che dobbiamo prendere Io per adesso mi accontento quindi di fare così questo è bloccato. Oh oh. Tesoruccio trovato. E qui il ragno semplicemente rifà quello che deve fare. Qui si può cambiare quindi la scala. Va bene. Buono. Ecco un altro oggetto contato da prendere. Quindi queste radio. E andiamoci Ok, stavo per buggarmi lì Ha fatto? Me lo puoi dare? Eh? Grazie E qui possiamo premere questo Per far cambiare lì Colpisci quello, grazie E saltiamo Ok, siamo arrivati da questa parte Prendiamoci queste monete Ci sono dei libri Altra radio Non posso passare qui dietro? Ah ok si sì posso Ottimo Poi Ah questo mi gira Perfetto Prima però accendiamo Questa torcia Passiamo qui per vedere Se ci sono delle monetine blu Nascoste no Ok vai gira allora Perfetto, ora poi dobbiamo passare di qui, immagino E girare a nostra volta Per far passare Harry, sì Perfetto, possiamo passare Harry, fammi salire Harry Vai, fammi salire Vabbè Devo stronzi però, eh Fammi salire Niente Ah, ok, no, dovevo far... Devo essere più veloce, forse. Poi metto qui, faccio così. E salto. Ok, perfetto. Potevo farlo da solo. Qui distruggiamo tutto. Creiamo poi con il Wingardium Leviosa. Un bel trampolino. Buono. Qui altre monetine. Oh, oh. Perfetto. Mago autentico. Preso. Guarda qua quante monete Oppa. Poi qui mi serve un Lumos Vai Perfetto Posso arrivare da, quest parte, da questa parte? Non ancora Però con il Wingardium Leviosa probabilmente sì. Vieni qui tu così Poi tu vieni un po' più avanti Dai vieni E non buggarti per favore Niente è buggatissimo Vabbè, buggato. Posso spingerlo magari? Eh? Con il personaggio? Si, sì, aveva però i giochi qua buggati. Distruggiamo la ragnatela allora. Così, tanto per. Oh, ma che forse... Ma che forse ora arriva? No, se non ce la fa. È incredibile. Magari con Tom Riddle sì. No, zero. Vabbè, dovremmo comunque riuscire a passare, eh. Perché in teoria basta fare così. Cioè, nel momento in cui ce n'è una... E eh, appunto salti su questa. E passi. No! Fanculo. Sì, però sta cosa che non... Oh, ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Perfetto. Mettiti bene. Dai, però. Ole, oh, grazie. Uno, due e tre. Ole, ci siamo Lì c'è l'altra radio comunque Uno. Attiviamola Buono Wingardium Leviosa qui Perfetto E un altro Wingardium Leviosa qui Ole E abbiamo finito il livello immagino Qua E diedero la colpa ad Agrid, <ride> Bella la scena Ed ecco i ragnetti Quindi livello di Aragog A questo punto Con Jimmy completamente stregata Ok, che immagine inquietante la testa di Tom Riddle nel libro. Intanto però, livello completato. Gioco libero sbloccato, stemma della casa. Due. Mago autentico, gustiamoci questo 100%. Eccoci qua. Ed ora sì che l'abbiamo superato il milione, eh. La milionata di punti l'abbiamo superata.